Oggi è il 14 marzo, andiamo a dare un'occhiata alle principali notizie della giornata su informazione fiscale sulle principali pagine dei quotidiani nazionali. E partiamo subito dalla rottamazione e saldo e stralcio, addio, con la riforma della riscossione stop alla pace fiscale. C'è poi spazio per l'olio di girasole con l'esaurimento delle scorte e il cambio di etichette per le imprese e eh, dopo di noi l'esenzione dall'imposta per successioni e donazioni si applica anche agli atti L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda la tassa di videomazione dei libri sociali 2022 con la scadenza e il codice tributo F24. Infine uno sguardo alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it partiamo subito dalla rottamazione saldo e stralcio addio con la riforma della riscossione stop alla pace fiscale vediamo che per quanto riguarda la rottamazione saldo e stralcio cioè l'addio con la riforma della riscossione dovrà calare il sipario sulla pace fiscale a chiederlo è alla corte costituzionale con la sentenza numero 66 depositata l'11 marzo 2022 che riguarda appunto la rottamazione del saldo e stralcio delle cartelle addio appunto con la riforma della riscossione, la revisione delle procedure di gestione e recupero dei debiti iscritti al ruolo allontana l'ipotesi di nuove edizioni della pace fiscale contraria al valore costituzionale del dovere tributario. A precisarlo, è la Corte Costituzionale con la sentenza numero 66, depositata l'11 marzo 2022, la pronuncia nel dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma introdotta dal comma 815, articolo 1, della legge di bilancio 2020, relativa all'estensione retroattiva alle società private scorporate dalla procedura speciale di riscossione ed esclusione dai controlli è l'occasione per evidenziare le criticità relative alla misura di condono fiscale, rottamazione delle cartelle e stralcio totale o parziale dei debiti. I dettagli sono all'interno dell'articolo. Proseguiamo con l'olio di girasole, esaurimento delle scorte, cambio delle etichette per le imprese dal MISE, le misure per far fronte all'esaurimento delle scorte causato dalla guerra in Ucraina. A spiegarle è la nota dell'11 marzo 2022. Le imprese possono sostituire il prodotto con altri oli nella lista degli ingredienti dei beni e utilizzare in via eccezionale le etichette e gli imballaggi già in possesso. Vediamo che per quanto riguarda queste misure sono considerate temporanee ed eccezionali e sono causate appunto dalle conseguenze del conflitto in Ucraina. Con le nuove misure eccezionali si permette all'industria italiana di utilizzare in deroga con le disposizioni vigenti etichette e imballaggi già in possesso, tuttavia viene permesso di sostituire l'olio di girasole con altri oli vegetali presenti nella lista degli ingredienti dei prodotti all'interno del documento di prassi si sono spiegate le misure che eh, devono prevedere appunto l'opportuna pubblicizzazione di tali interventi per eh, la massima comunicazione ai consumatori proseguiamo la rassegna stampa con dopo di noi l'esenzione dall'imposta per successione e donazioni si applica anche agli atti mortis causa per quanto riguarda la misura dopo di noi l'esenzione dall'imposta per gli atti di successione di donazione si applica anche a quelli morti causa, Lo chiarisce la risposta all'interpello numero 103 ancora dell'11 marzo 2022 dell'Agenzia delle Entrate. Nella norma non è prevista una specifica esclusione. Inoltre l'assistenza alla persona con disabilità dopo il venir meno del sostegno familiare è in linea con la Ratio Legis. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda la tassa di vidimazione dei libri sociali 2022 con scadenza e codice tributo F24. Fa il punto Anna Maria D'Andrea sulla scadenza del 16 marzo 2022 per la tassa di vidimazione dei libri sociali. Dal calcolo alle modalità di versamento con modello F24 tutte le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate sono riepilogate all'interno dell'articolo. Passiamo poi alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it che apre con gli aerei russi civili ora sono fuori legge, ma in 748 continuano a volare. E eh, dove, nell'articolo di Leonard Berberi, è ancora a investire quando le borse crollano da 5 euro a 5.000 ricetta anticrisi per tutte le tasche e l'economia oggi gratis in edicola. E i numeri del giorno 100 riguarda il catasto e l'agenzia delle entrate, con 100 nuove assunzioni tra architetti e ingegneri e il bando. Che è appunto, è stato pubblicato e 21 invece Silux, un gruppo da 21 miliardi. Gli occhiali saranno i nuovi cellulari. E ancora il concorso scuola al via: 33.000 posti da prof, 3 aspiranti su 10 sono over 40. E poi l'articolo che vi suggeriamo quest'oggi riguarda appunto le regole da cambiare, gli aiuti necessari alle famiglie e alla produzione di Daniele Manca e fa il punto su quelle che dovranno essere le misure da adottare per rispondere sia a